vediamo adesso la tensione indotta in una spira che ruota in un campo magnetico costante questo è un caso particolare ma di grande interesse in elettrotecnica perché molte macchine elettriche in particolare i generatori e tipo gli alternatori eh, nel loro funzionamento utilizzano proprio una, eh, una, una spira o comunque delle bobine che sono eh, immerse in un campo magnetico e che vengono poste in rotazione nello stesso. Quindi schematizziamo la nostra spira. La spira sia una spira eh, per semplicità di forma rettangolare avente un lato, un lato lungo eh, orizzontale di lunghezza A e un lato verticale di lunghezza B e la spira ruoti eh, intorno all'asse centrale tratteggiato con una velocità angolare omega per eh, vederne una schematizzazione migliore osserviamola dal punto di vista tridimensionale quindi vediamo la spira eh, appunto schematizzata tridimensionalmente inserita in uno spazio in cui è presente un campo magnetico eh, la cui induzione sia eh, costante Il campo magnetico che ha questo orientamento eh, che possiamo imma immaginare come se fosse determinato da due espansioni polari eh, quella di sinistra e quella di destra, due espansioni polari di un magnete permanente in cui eh, quella di sinistra dalla quale esce il, il vettore di induzione magnetica sarebbe quello corrispondente al polo nord del magnete permanente quella dove eh, va a finire l'induzione magnetica sarebbe il, il polo sud. Quindi eh, cerchiamo di, appunto, di schematizzare le grandezze e quantificare appunto la tensione indotta per, eh, per effetto appunto della legge di Faraday quindi sia omega la, la velocità di rotazione espres espressa come velocità angolare velocità angolare di rotazione della spira una velocità angolare che viene espressa in radianti al secondo. A questa eh, velocità angolare se noi adesso osserviamo la spira in, nella sezione trasversale avremo questa schematizzazione a sinistra e a destra le due espansioni polari che eh, determinano la creazione del campo magnetico B il, il tratto qua inclinato rappresenta il lato corto della spira che noi osserviamo, il punto centrale, l'asse intorno al quale la spira può ruotare con la velocità angolare ω qui indicata, e eh, il lato lungo della spira eh, avrà una velocità lineare che dipende dalla, dalla velocità angolare e dalla lunghezza eh, del, del lato corto. In, in particolare V, la velocità eh, appunto del, del lato lungo nel, la velocità lineare, sarà data da ω, la velocità angolare, per il, il raggio di questo, di questo cerchio lungo il quale il, il lato lungo della dell spira ruota. Siccome il lato eh, corto della spira intorno alla quale avviene la rotazione e misura B, il, il raggio sarà B mezzi e quindi la velocità lineare sarà omega per B diviso 2 e questa è la velocità, la velocità lineare del lato di lunghezza. A velocità lineare, quindi espressa a questo punto in metri al, al secondo. Sappiamo dal, dal caso precedente che abbiamo studiato del movimento di un conduttore in un campo magnetico che della velocità v, la componente che a noi interessa per determinare la tensione indotta è la componente normale al, al campo di induzione B, quindi quella trasversale, perché la componente ta eh, tangenziale al campo AB non, non determina una variazione di flusso concatenato in, qua, in quanto appunto sviluppata nella stessa direzione di B mentre invece è la velocità normale quella che determina la variazione di superficie della, della, che, che la spira presenta al, al campo magnetico e quindi quella che determina la, eh, la forza elettromotrice indotta quindi dalla velocità lineare possiamo ricavare la velocità la componente normale che se indicando con alfa l'angolo formato tra la verticale e la posizione della spira a un certo istante di tempo T quest'angolo alfa noi lo, eh, lo ritroviamo anche in in, questa, in questo triangolo eh, rettangolo formato da v, VN e vt e quindi vn sarà uguale a v eh, sappiamo essere per il, il teorema di Pitagora vn sarà uguale a v per il seno dell'angolo alfa formato appunto eh, come abbiamo visto e questa è la componente normale della velocità normale rispetto a B ed è quella la componente della velocità che, che determina appunto la variazione di flusso concatenato. Poi ovviamente eh, sappiamo dalla legge di Faraday e Lenz che la, la tensione indotta sarà uguale a meno delta Φ. Fratto delta de, de t, de, de fratto dt, de dove dφ è la variazione di flusso e, e dt è eh, l'intervallo infinitesimo nel quale noi osserviamo questa variazione di flusso. Il, eh, determiniamo quanto vale la variazione di flusso, noi in pratica abbiamo il, il lato. I, i due lati eh, lunghi della spira che si muovono diciamo come co che hanno come componente della, della velocità di, di nostro interesse la vn questa per il lato superiore è uguale e opposta per il lato inferiore quindi noi sappiamo che abbiamo visto nell'esempio precedente della spira formata da tre lati fissi e uno mobile che eh, appunto la variazione eh, di flusso determinata da quella eh, velocità la variazione di flusso concatenato sarà uguale all'induzione all B che è costante per tutta la superficie della spira per la lunghezza del, del lato corto cioè del lato lungo che si muove per eh, la, eh, lo spostamento di s dovuto alla velocità normale vn e quindi sarà uguale a b per a per vn per dt l'intervallo di tempo infinitesimo quindi, andando a sostituire adesso a questa espressione eh, a vn il, eh, quella che abbiamo determinato prima, quindi in questa vn la andiamo a sostituire qua, avendo anche sostituito a, a v espressione di v avendo la prima sostituita qua nell'espressione di vn quindi avremo in definitiva che sarà b a vn sarebbe quindi v per il seno di alfa ma v è omega b mezzi quindi sarebbe omega b mezzi per il seno di alfa dt di e questa è la variazione di flusso concatenato dovuta allo spostamento di uno dei due lati della spira o del lato superiore o del lato inferiore siccome i lati eh, in movimento sono appunto eh, due noi avremo due tensioni indotte sui due lati eh, che sono uguali e eh, si sommano lungo la spira quindi avremo in definitiva che la, la tensione indotta totale ai capi della spina sarà uguale a due volte la tensione indotta sul singolo lato, quindi a due volte E. Adesso se eh, trascuriamo il segno dato dalla legge di, eh, di Lenz eh, che sappiamo tenere conto dell'opposizione eh, che che presenta eh, la rotazione, l'aspira appunto posizione al moto che la, che la mette in rotazione lasciando da parte per adesso il segno meno che determina solo una variazione del verso della corrente ma non il valore dell'intensità della tensione indotta noi avremo sostituendo quindi a avremo appunto quindi per la legge eh, di Lenz avremo due volte de fi su dt, adesso trascuriamo il segno meno che determina solo la variazione di, eh, di direzione della corrente, quindi sostituendo adesso questa fi che abbiamo calcolato lì sopra nell'espressione della legge di Faraday Lenz avremo quindi due volte b a omega b mezzi seno di alfa dt fratto dt quindi avremo una semplificazione questo 2 con il denominatore dt con dt e quindi otteniamo l'espressione finale quale B, A, riordino mettendo vicini le due misure dei lati della spira, B eh, maiuscolo l'induzione, A, B i lati della spira per omega per il seno di alfa. Adesso eh, se eh, teniamo conto che il il flusso massimo concatenato con la spira è proprio uguale all'induzione B per la superficie della spira e lo otteniamo quando la spira è perfettamente eh, normale, verticale, rispetto al campo B e quindi avremo un flusso massimo uguale a B per A per B quindi questo è il flusso massimo concatenato, se adesso noi questo andiamo a sostituirlo nella precedente, quindi se questo andiamo a sostituirlo nella precedente, otteniamo flusso massimo per omega per il seno di alfa. Se noi consideriamo all'istante t uguale 0, supponiamo che la spira sia perfettamente verticale all'istante t uguale 0, quindi diciamo all'istante t uguale 0 la spira è verticale in questa posizione, a t uguale 0 la spira è verticale, dopo un tempo t generico, la spira avrà compiuto la rotazione dell'angolo alfa ma l'angolo alfa eh, di rotazione dopo, quindi se partiamo da alfa all'istante 0 sia 0 gradi quindi quando la spira è perfettamente verticale alfa all'istante t è dato dalla velocità angolare per appunto il tempo trascorso t quindi se ancora andiamo a sostituire alfa nella precedente qua andiamo, andiamo a sostituire allora possiamo scrivere in questo modo la tensione indotta ai capi della spira in un generico istante T di tempo sarà uguale a fm omega per il seno di omega T. Adesso se il prodotto fm per omega, che è una costante, Data, se è costante la velocità omega, questo lo chiamiamo E con M che rappresenta il valore massimo che raggiunge la tensione indotta questo risulta essere uguale E con M seno di omega T se, che vediamo essere quello che prende il nome di andamento sinusoidale cioè se disegniamo su un piano cartesiano con S di T, quello che noi otteniamo è un andamento sinusoidale di questo tipo, una tensione alternata sinusoidale il cui valore massimo è proprio uguale a E con M, il valore minimo è meno E con M Appunto perché si tratta di una tensione periodica alternata, quindi valori eh, semiperiodo positivo uguale contrario al semiperiodo negativo, nel quale risulta ω è la pulsazione della sinusoide espressa in radianti al secondo. La frequenza di questa sinodoroide sarà la pulsazione diviso 2π e risulterà espressa in Hertz. Quindi, come vedete, facendo ruotare una spira a velocità costante di rotazione ω all'interno di un campo magnetico costante, quello che noi otteniamo ai capi della spira è una tensione indotta ad andamento sinusoidale che è proprio alla base della generazione della corrente alternata sinusoidale di uso comune in tutte le applicazioni dell'elettrotecnica.